Nuova avventura e nuovo mistero Siamo nel villaggio maledetto E io qua ho trovato effettivamente un mistero E questa è una porta Che se faccio così posso entrare Questa è la porta più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita E ovviamente se ci vado così non si può uscire di entrare Qua c'è il mistero Tuttavia c'è un piccolo problemino Noi qua ovviamente come ben sapete la bedrock non si può rompere Questo legno si rompe ovviamente ma eh, c'è la bedrock e tecnicamente io so che um, ci sono le ender pearl che possono oltrepassare questa bedrock E per andare a capire il mistero di questo castello E guardate che questo posto è pieno di misteri Dovunque tu vai, magari anche nel campo di grano ci può essere un mistero Vado a cercare chiaramente delle ender pearl perché mi servono per oltrepassare quel cavolo di bedrock Oh mio Dio, ma chi sei tu? Help, ma mi sta facendo crashare il gioco questo coso Praticamente lui si chiama Weird Che in inglese vuol dire tipo strano E in effetti era strano Perché era vestito in modo molto strano Ma chi, ok, lui non l'ho mai visto Io so che questo, in questo mondo c'è Sonic Ci sono altre creepypasta che noi conosciamo Ma lui non l'ho mai, mai, sentito Ma che caspita è sto? Weird Beh il cibo io lo prendo e ovviamente ci sono anche le ender per fortuna Ho paura perché sta diventando notte E qui la notte è sintomo di altri segni strani Oh no ragazzi di nuovo lui Devo passare per questa strada Via ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Non ti conosco Tecnicamente dovrei fare tipo così Oh Purtroppo, come vedete, sono morto E eh sì, quando muoio mi danno tipo la testa Però io qua avevo notato che c'era un altro ingresso Sono stato forse stupido Credo si entri dal retro eh, Esatto, perché c'è una, una finestra lì Ok, olè, perfetto Sono dentro eh, Ok, quindi ora cosa... Ah! vedete la cosa sopra? Era un indicatore No, un attimo, io sono al centro, e ora è sparito pure l'ascensore con il quale sono sceso. E qua sembra ci sia del sangue. Ah! Chi, chi, chi è? Che. No, no, no, no, no, no, è. No, eh. Ok, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, che Caspita che posto no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cos'è successo? Che diavolo è successo qua? Io non ci entro, io so qual è il gioco Praticamente questo è il segreto di Sonic E Sonic... No, no, no, no, no, no, no, no, no, vai via No, no, no, ti prego, ti prego, ti prego, non mi far fuori Ti prego, non mi far fuori Sto, sto, sto infartando, aiuto, ti prego No, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no, no, no. Purtroppo, raga, io vi ricordo che in questi posti non posso piazzare blocchi né rompere niente. Guardate. Cioè, sto già anche cercando di farvelo sentire con il mouse. Proprio perché io clicco, ma, ma non va, cioè. E quindi. Eh, dobbiamo stare super attenti perché eh, non abbiamo seconde possibilità, in poche parole. Tecnicamente devo farmi coraggio e andare in questi posti bui. <coughs> Non scandalizzarmi se trovo queste cose Io non voglio sapere la storia che c'è stata dietro A queste persone Diciamo a, a, a, a questi caratteri di Minecraft Posse, Possiamo definirli eh, giocatori di, di Minecraft Ecco sì, possiamo definirli come tali um, Dove si deve andare? Io... No, di, no, di nuovo lui No, ti prego, vai via, via, via, via, via Scappa, scappa, scappa Sto, sto male sto, sto, sto male Sto male Sto veramente male Sto cagandomi addosso troppo Perché cagamo. No orco diaz Orco dias! No no raga Sonic è inquietantissimo Raga no, Scusatemi se dico brutte cose Ma veramente È la cosa più inquietante Che possa esistere Sulla faccia della terra Io, io vi auguro di, di non passare questa cosa No brutto Brutto Brutto vi prego vi prego come, come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Da, per favore, datemi, da, da, da, lascia, lasciatemi andare per favore. Oh sì, prendo tutto. via no, no, no, via, via, via, via. No, via, via, sopra, sopra, sopra, su, su, su. Okay, sono vivo sono vivo ecco vi faccio vedere che posso di nuovo rompere le cose per fortuna e lasciate un sacco di like se volete che questi villaggi maledetti pieni di segreti come questo iscrivetevi al canale per vedere tutti i video più belli che potrete immaginare